Carissimi, buongiorno, eccoci di nuovo a noi per la seconda parte del capitolo 14 di Gesù Maestro di Israele, del Vangelo di Luca. Eh, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi chiediamo di iscrivervi e se potete anche far diffondere il video alle persone che, sono, che siano almeno veramente interessate al nostro, al nostro servizio. E vi ringrazio di, di veramente di cuore. La seconda parte eh, del capitolo 14 si divide in due sezioni, è sempre afferente a un banchetto, eh, il secondo di nozze, il primo un banchetto normale, un banchetto diciamo di, di sabato, era, era, era un uso ed è tuttora in uso eh, di Shabbat invitare persone alla propria Odesco per parlare di Torah e santificare a maggior ragione ancora di più il giorno di sabato. questa eh, perico perché andremo a vedere stamattina, non deve passare come se Gesù volesse fare una lezione di umiltà eh, e addirittura di bon ton. Ecco, non credo che i Vangeli vogliano trattare eh, diciamo, situazioni di bon ton o situazioni di, di comportamentali per insegnare a stare in società l'angelo eh, diciamo che ha delle finalità superiori. quindi il brano che andremo a vedere oggi ha un substrato alachico molto molto forte e riguarda l'autoconsiderazione di un Hasid, di un Hakam, di, di, di un pio, di uno tzaddik, di un saggio. No? Ecco. L'Apostolo La, Paolo dirà abbiate di voi un giudizio sobrio. Gesù sta facendo a noi, eh, all'epoca, ai suoi contemporanei, ma anche a noi, questo discorso vale. Per il discorso di avere, ognuno ave, de, deve avere, deve avere di sé, un giudizio eh, non tranchant, ma neanche eh, upstatement. Deve avere una, un giudizio equo. Sapere e, e, e condividere il proprio servizio per quel poco che noi siamo quindi è in quest'ottica che possiamo leggere questo Gesù siamo al versetto 7 dice osservando poi del capitolo 14 sempre ricordo osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti disse loro una parabola noi sappiamo che quando Gesù insegna in parabole fa un discorso molto difficile tant'è che più volte l'abbiamo detto anche nelle lezioni precedenti Gesù dice con loro parlate in parabole perché non vedano, non credano e io non li salvi mentre a voi li parlo apertamente ecco, qui però noi ci pone una parabola, Luca racconta una parabola la parabola è criptata perché? perché ehm, il mashal, la parabola eh, diciamo che ha una, una forte, ha una forte valenza se noi mh, riusciamo a identificarci con uno dei personaggi della parabola. La differenza tra la parabola e la storia raccontata è che nella parabola se avete notato non ci sono mai nomi. Quando ci sono i nomi, quando ci sono i nomi, non è più una parabola, è un evento realmente successo. Non che nella parabola non sia successo che, come dice qua, quando sei invitata a nozze, scegli un posto, c'è sempre quel momento di imbarazzo e lui dice eh, "Non metterti al primo posto, perché qualcuno No? perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto invece quando sei invitato vatti a mettere l'ultimo posto perché venendo colui che ti ha invitato ti dica amico passa più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato Ora, il perno di tutto questo discorso non è il buon ton, non siamo a una, lezione, a una lezione di Galateo, a Gesù non interessa. Il punto focale è la parola amico, Haver. Chi sono gli Haverim? Nel corso di soteriologia, noi, quello che è online, noi stiamo studiando da più di un anno il contesto storico di Gesù e tutte le volte che si parla di salvezza. In tutte le varie sfaccettature possibili e immaginabili, non siamo neanche a un quarto del cammino. Eh, tra questi personaggi interlocutori di Gesù ce ne sono alcuni chiamati Javerim, Haver, il fratello. Il fratello potremmo dire, no? E si può tradurre anche in un altro modo, certamente, però Haver è l'associato, l'associato a una forma religiosa di. Accettazione di Torah talmente elevata, talmente alta, che è considerato da tutti, ammirato da tutti come una persona assolutamente alla quale ci può dare ogni tipo di fiducia. Nel corpo apostolico eh, non era una fazione come farisei, i sadducei, zeloti, eccetera. I haverin potevano essere tra i farisei, tra i sadducei, tra gli zeloti, tra, tra, tra, tra gli erodiani. Tra, fra, adesso non dico gli Amaris, no, perché quelli diciamo non, non avevano una gran voglia di essere così precisi, ne, erano un po' inaffidabili ecco, nella loro cascerut, però sicuramente eh, Gesù ne ha ben presenti a meno tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, tanto per non far nomi. Paolo stesso diventerà, secondo il racconto di Galati 2.9, associato con Onioniano, questo cavera anche lui. I caverimi erano visti tutti, erano proprio nel centro, nel focus dell'attenzione, perché molti di loro erano anche nozrim, erano anche dei nazareni, cioè persone che non avevano, eh, avevano fatto un voto che poteva essere un voto totalizzante anche di tutta la vita. Bene, se capita un haver all'interno di un banchetto di nozze, normalmente si mette a capo tavola insieme a colui che l'ha invitato, normalmente. Solo che se all'interno di questi eh, invitati c'è qualcuno più haver di lui, o anche se non è una caverne ha comunque legami per, ne so, di parentela di primo di secondo di terzo grado e, ed è chiaramente più vicino a, a, a chi ha la possibilità di fare di organizzare un banchetto ricordiamocelo sempre erano, ero, i banchetti erano costosissimi costosissimi eh? come i, i pranzi di nozze nostri, nostri figuratevi a fare una seudade di, di di shabbat che tipo di shulkan che c'era che tipo di tavolo di tavolo apparecchiato no? ecco di sabato per dar gloria al sabato poi non alla persona che è in vita si poteva rischiare di essere eh, diciamo retrocessi dal capo di tavola dal Magid, da colui che comunque è il capo tavola bene questo avrebbe provocato che cosa uh, un giudizio negativo per la prosopopea dello haver che a presumeva di essere più di ciò che lui in effetti era e quindi era un mettere alla berlina non tanto la sua persona ma ciò che lui rappresentava e cioè una persona totalmente votata alla Torah e quindi ne avrebbe avuto diciamo così ehm, a detrimento non tanto la persona ma la Torah stessa rappresentata da questa persona Ricordiamoci che anche Giuda, il traditore, era un Haver e lo si capisce da un dato molto chiaro. Tra le caratteristiche dei Haverim era quello di tenere la cassa della yeshiva, cioè della scuola rabbinica. Perché? Perché erano persone sulle quali si poteva dare la totale fiducia. Peraltro Giuda non, non l'ha poi fatto perché ha venduto il suo signore per, per una cifra che poi fu stabilita a 30 sigli. Quindi Gesù qua non sta dando una lezione di buon tono. Dice, se tu hai un giudizio su di te sobrio, non ti metti sempre davanti. È meglio fare due passi indietro e far onorare la Torah attraverso la tua promozione, piuttosto che fare disonorare la Torah per una tua retrocessione, perché tu non hai comunque dei vincoli stretti con il Maghid o con chi, o in questo caso con il rabbino che ti ha, che ti ha invitato. Perché sei degno, perché sei un Chacham, perché sei un Hasid, ma soprattutto tu sei un Haver, un amico. Ecco, sei amico, ecco perché è chiamato amico. Bene, abbiamo chiarito anche questo punto, quindi avete visto che consiglio Gesù dà criptato ai suoi. Se siete dei Haverim, se non lo siete dovete esserlo, prima cosa. Seconda cosa. Eh, abbiate un giudizio sobrio su di voi, perché il vituperio non è solo su di voi, perché vi vergognate e basta, a Gesù non interessa, ripeto, il Galateo, ma perché va a detrimento all'opera stessa della Torah. Vi saluto e vi ringrazio e, come dico sempre, eh, ci rivediamo alla prossima con la nostra rubrica. Ciao!